Pace e bene, cari fratelli e sorelle. bentrovati! Con la Domenica delle Palme entriamo nella settimana santa. Centro e cuore di tutto l'anno liturgico. Il senso di questa domenica della liturgia particolare che vivremo. Anche se in modo un po' ridotto visto il tempo di pandemia, è bene espresso dalla monizione iniziale. Questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. I ramuscelli di ulivo che sventoleremo. Non sono un talismano contro possibili disgrazie, ma sono il segno di un popolo che acclama il suo re e lo riconosce come il Signore che salva e libera. Questo re si manifesta in modo un po' particolare e infatti abbiamo la proclamazione del Vangelo della Passione, secondo Marco. Marco, come ogni evangelista, ha una sua prospettiva espone i fatti in modo schietto, asciutto, provocatorio, non teme di urtarci, anzi cerca proprio di farlo. Come detto dal biblista Vanois mette in risalto i contrasti, sottolinea il paradosso, la croce si rivela scandalosa ma nello stesso tempo è proprio lì che si manifesta il figlio di Dio. Marco sottolinea l'abbandono crescente sperimentato da Gesù, dal momento in cui Gesù si è avviato verso il Monte degli Ulivi, la condotta dei discepoli è presentata in modo negativo. Mentre lui prega, i discepoli si addormentano per tre volte. Giuda lo tradisce, e Pietro lo rinnega, negando di conoscerlo. Tutti fuggono e lo abbandonano. Persino l'ultimo potenziale discepolo, un giovinetto, lascia il lenzuolo pur di scappare. L'opposto di quanto accaduto all'inizio, lasciarono tutto per seguirlo, Ora, pur di mettersi in salvo, lasciano tutto per abbandonarlo. I giudici, sia giudei che romani, sono presentati in modo cinico. A nessuno interessa fino in fondo la verità, ma soltanto togliere di mezzo Gesù. Gesù viene massacrato, viene consegnato, viene offeso, vilipeso, sulla croce dove pende per sei ore e continuamente messo alla prova. Ad un certo punto si fa buio su tutta la terra e persino il Padre tace. Gesù in questa solitudine dove sperimenta l'abbandono continua però a pregare, ad affidarsi al Padre, ad essere unito a Lui, continuando a donarsi fino alla fine e dopo la sua morte il centurione proclamerà veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Se ricordate il Vangelo di Marco è iniziato proprio dicendo Vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio e la croce che manifesta Gesù come vero figlio di Dio. Ma entriamo in questo mistero d'amore perché è un mistero centrale, profondissimo. Soffermiamoci proprio sulla crocifissione di Gesù. Gesù viene crocifisso alle nove del mattino, tra due malfattori, motivo della condanna, i re dei giudei. Quelli che passavano lo insultavano dicendo «Ehi, tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso scendendo dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti, gli scribi, ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo. Pensate al tormento che vive Gesù, continuamente messo alla prova e offeso dalle sue stesse creature. Ma in fondo, qual è il ritornello che riecheggia in queste parole? Salva te stesso! Se tu sei davvero il figlio di Dio, il suo inviato, salvati! Abbiamo qui qualcosa di molto profondo, sia sul piano spirituale che esistenziale. Perché? Perché in fondo i passanti cosa gli stanno dicendo? Va bene hai salvato altri, ma ora pensa a te! salva te. Ma Gesù non è venuto a salvare se stesso, ma noi. Non è venuto a spararsi le pose, ma è venuto a dare la vita per noi. Qual è il cuore del problema? È la nostra tendenza a vivere per noi stessi. Inclini al male, feriti dal peccato originale, questa è la nostra difficoltà, scegliere sempre solo il bene, amare sempre e comunque fino in fondo, fino a darci completamente per gli altri. È qualcosa che vorremmo, ma che da soli non riusciamo a compiere. Io da solo non riesco a scegliere sempre solo il bene, ad amare sempre incondizionatamente fino alla fine. Ho bisogno di essere salvato dalla mia incapacità, dalla mia incostanza, è ciò che è venuto a fare Cristo. Non è venuto a salvarsi, a pensare a sé, ma a dare la sua vita per noi, perché accogliendolo per mezzo della fede potessimo diventare capaci di amare come lui, di amare del suo amore. E in fondo qual è l'idea di Dio che c'è qui dietro? Se tu sei l'inviato di Dio, scendi e così ti crederemo, perché? Perché Dio farebbe questo. L'idea che noi abbiamo di Dio qual è? È di un Dio che ti risolve i problemi, che non può permettere che tu soffra, qualcuno che abbiamo ridotto ad una sorta di assicurazione contro gli infortuni. Io ti credo dunque tu mi eviti i problemi, qualcuno che non ci tiene veramente a noi, alla nostra crescita umana e spirituale, qualcuno che semplicemente ci assicura benessere in funzione delle nostre prestazioni religiose che gli sforniamo. In fondo è un'idea di un Dio un po' egocentrico e altezzoso, che altro non è che proiezione del nostro io malato. Pensate, a queste continue offese si aggiunge qualcos'altro, si fa buio su tutta la terra. E' Gesù che dà voce alla sua angoscia dicendo, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Cioè Gesù sperimenta l'abbandono del Padre, cioè è come se non lo sentisse più il silenzio di Dio. Gesù si fa carico dell'angoscia di tutta l'umanità, di quel distacco l'umanità e Dio, percepisce il silenzio del Padre proprio per ricongiungerci al Padre, attraversa quel buio della sofferenza e del silenzio di Dio che tanti e tanti hanno sentito e sperimentato, sperimenta l'abbandono. Ma qual è la cosa meravigliosa? Come vive tutto questo Gesù? È indicativa proprio la frase che lui dice, l'unica frase che Marco riporta nel Vangelo di Gesù sulla croce. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sono le parole iniziali del Salmo 22. Questo Salmo, che vi consiglio di andare a rileggere e pregare, è una sorta di compendio di ciò che davvero Gesù stava vivendo. Inizia con le parole che abbiamo ascoltato di Gesù. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il salmista mette in parola la sofferenza che vive davanti alla cattiveria degli altri, al dolore fisico che gli è stato provocato, ossa slogate, assetato, sanguinante, senza vesti. Eppure ecco un crescendo, un crescendo di fiducia e di lode al Signore che si mantiene fedele e interviene proprio lì a salvare il suo fedele. Cosa significa? Che vedete Gesù non sta attraversando la passione come se stesse recitando un copione o come se fosse un supereroe che attraversa baldanzoso le difficoltà, no! Attraversa ciò che di più atroce c'è, ma lo vive unito al padre, fidandosi che il disegno d'amore del padre passa proprio dalla consegna definitiva del figlio. Eccoci davanti al mistero della croce. Gesù sperimenta l'abbandono di tutti e il silenzio di Dio ma risponde continuando a fidarsi di Dio. Una sorta di padre non ti sento ma mi fido e proprio attraversando così la sofferenza la riempita di senso e della sua presenza e proprio mantenendosi fedele unito al padre fino alla fine riconcilia l'umanità col padre siamo qui davanti al mistero più grande, miei cari, il mistero della croce, davanti al quale non possiamo che fermarci in contemplazione. Quante volte nell'ora della prova e della sofferenza anche noi ci sentiamo abbandonati e pensiamo che Dio non ci sia, che non ci ascolti, che in fondo non ci ami. Il vero dramma non è tanto soffrire, ma soffrire senza senso. Ora, se Gesù fosse sceso dalla croce... Avremmo ragione di pensare che se Dio non interviene togliendoci i problemi non ci ami. Avremmo ragione di voler evitare tutto ciò che comporta sacrificio e dono di sé. Ma da quel momento in poi noi sappiamo che non vi è croce senza Cristo. Noi sappiamo che la sofferenza non è il luogo dell'assenza di Dio, ma può diventare luogo della più intima esperienza di Lui. Noi sappiamo che Dio non ci salva tanto dalla sofferenza ma interviene nella sofferenza per illuminarla della sua presenza. Da quel momento in poi sappiamo che vale davvero la pena fidarsi del Padre, essere fedeli alla sua parola e donarsi per amore anche quando attorno sembra tutto un fallimento, anche quando il male sembra aver preso il sopravvento. Il nostro Dio a volte silente non è mai un Dio assente. A volte tace, rispetta per primo la nostra sofferenza. È qualcosa di sacro. Non interviene con dotte spiegazioni, ma rendendosi partecipe delle nostre afflizioni. Dio ci salva dal vivere senza senso la sofferenza con la dolcezza della sua presenza, che possiamo sperimentare sempre e soprattutto nei momenti più bui e dolorosi della nostra vita dove Silente ci invita ad un abbandono più confidente per sperimentare nel nostro vuoto, nella nostra solitudine, la consolante dolcezza della sua presenza e della sua beatitudine. Che il Signore vi benedica, buona settimana santa a tutti, pace e bene.